Buongiorno a tutti, ci troviamo nel campus virtuale del consorzio universitario Rockcliffe. Il Rockcliffe University Consortium, questo è il nome esatto, si trova in realtà nel mondo reale a Sacramento in California. Quello che vedete è la sua biblioteca virtuale, il campus virtuale, la biblioteca ricostruita nel mondo virtuale attualmente più famoso, che è Second Life. In Italia è mattina, questo significa che possiamo aggirarci nella biblioteca liberamente perché tutti stanno dormendo, non corriamo il rischio di disturbare nessuno. Questo è l'ingresso principale della biblioteca, come vedete siamo al piano terra, l'edificio consiste in due piani, il piano terra negli Stati Uniti si chiama First Floor questa è la sala della consultazione generale, poi c'è una grande parte della biblioteca che è dedicata al mondo dell'istruzione. Al mondo dell'informazione, dell poi c'è uno spazio dedicato all'arte, sempre su questo piano, agli archivi, un piccolo spazio dedicato alla letteratura e una stanza di lettura. Ora la stanza di lettura è un po', insomma forzato perché questo non è un luogo fisico e non si possono tenere in mano dei libri fisici ma solamente come dire una specie di eh, simbolo, libri simbolo ma capiremo meglio in seguito. Iniziamo dunque la nostra visita L'attività principale di una biblioteca virtuale come questa è la curation, ovvero la selezione e raccolta di fonti informative di qualità. Ordinate per nuclei tematici. Vediamo per esempio questa piccola sezione che è dedicata al machinima, ovvero all'arte di girare dei video nei mondi virtuali. Quello che sto facendo io in questo momento... Abbiamo qua una bibliografia tematica, qui su questa specie di poster, in realtà non è un poster, è uno schermo che presenta una serie di diapositive, queste diapositive che si caricano lentamente, ma questo dipende dalla scheda grafica che avete montato sul computer, la mia non è male, eh, presentano tanti contenuti interessanti sull'arte di fare i video tutorial nei mondi virtuali per esempio questi sono dei video tutorial presenti su YouTube gli indirizzi per raggiungerli ovviamente oppure l'indicazione di un wiki dove si possono trovare tante indicazioni interessanti oppure ancora domande un libro giudicato fondamentale De risposte con le, le risposte alle domande con le relative fonti in rete e così via sul muro troviamo per decorazione alcuni libri sfogliabili in realtà questi libri che si sfogliano cliccandovi sopra non sono assolutamente agevoli per la lettura non sono pensati per la lettura la lettura è estremamente difficile difficile mettere a fuoco lungo girare le pagine i colori non sono pensati per questo ambiente molto più interessante invece è eh, la presenza di questi, di questi libri che non sono libri in realtà è la riproduzione delle copertine di opere considerate fondamentali se si clicca sui libri eh, si viene eh, diretti ai siti web dove questi libri vengono presentati per raggiungerli basta cliccare sulla chat dove eh, l'URL è cliccabile come vedete qua io posso dall'interno di biblioteca raggiungere i siti leggere la presentazione, vedere il prezzo eventualmente anche comprarli ancora più interessante di questo il libro sulla destra che si chiama di Machinima Reader, vediamo se riesco a inquadrarlo meglio. Come vedete al suo interno se si clicca ha una eh, note card, cioè un, un testo che si può leggere dove si trovano le eh, indicazioni bibliografiche ma soprattutto un riassunto del contenuto, una piccola recensione. Ora ci spostiamo verso la zona forse più interessante di questo grande atrio, che è la parete in fondo. Su questa parete ci sono questi riquadri che voi vedete. I riquadri sono eh, delle presentazioni ma anche dei portali per recarsi in eh, luoghi di interesse di Second Life. Per esempio, la Princeton University. la biblioteca francese, il congresso degli Stati Uniti, Oxbridge, che racchiude i campus virtuali di Oxford e Cambridge, più una pletora di, di altri luoghi interessanti. Il consorzio universitario Rockliffe sostiene da sempre, ovvero dal 2009 quando è nato, le tecnologie virtuali per l'istruzione, i media, le arti e le scienze, usando una molteplicità di strumenti e non solo Second Life. Fa ricerca e offre formazione agli insegnanti in questi campi, ai professori e anche ai professori universitari. È poi il principale organizzatore del convegno annuale sulle migliori pratiche educative nel mondo virtuale ovvero il Virtual World Best Practices in Education. Sostiene il concetto di risorse aperte, open sources, e si basa sul lavoro di volontari, tranne una dozzina di persone chiave che ricevono uno stipendio. In realtà non si limita solo alla, a questa biblioteca in Second Life, perché esiste anche una biblioteca sorella in un mondo open-seam, cioè un mondo non privato, come invece Second Life, che si chiama Avacon ed è anche questo liberamente visitabile. Insomma, sebbene molte caratteristiche di questo luogo potrebbero essere sostituite da un portale tematico sul web ben fatto, e l'Università di Rockleaf sicuramente lo possiede, eh, qui ci troviamo in un ambiente non solamente piacevolissimo da visitare e contenente una serie di risorse messe tutte assieme di grande valore qualitativo e informativo, ma l'elemento che non si dovrebbe dimenticare è che camminando fra queste stanze io potrei veramente, non posso dire di persona, però in realtà incontrare in sincrono la curatrice di questi spazi e fare con lei magari una bella chiacchierata sul suo mestiere di bibliotecaria. Se siete curiosi di saperne di più, in SlideShare trovate la presentazione del Rockcliffe Library Network, come vedete qua su. La biblioteca è diretta da Kevin Finan, in Second Life Film Corrimon, è curata da Melanie Putnam in Second Life, Mel Krupinski.